Grazie, Presidente. Eh, faccio una dichiarazione in difformità perché non parteciperò alla, alla votazione, quindi non astensione ma non parteciperò al voto. Naturalmente niente di personale, è stato detto, lo ribadisco anch'io, ma, eh, Presidente, questa mozione che, stiamo presentando, mi, eh, che è stata presentata e che stiamo discutendo mi attribuisce opinioni difformi da, quella, da quelle da me espresse e eh, conseguenti giudizi impropri. Questa mozione dice infatti di riportare quanto da me affermato in aula il 13 febbraio e quanto da me scritto in un post su Facebook e invece, nel considerato di questa mozione che stiamo discutendo, mi vengono attribuite frasi e considerazioni riportate in modo del tutto infedele, con conclusioni menzogniere. Gli estensioni di questa mozione infatti si sono ben guardati dal riportare le mie esatte parole preferendo affermare il falso e cioè che io avrei giustificato le foibe così è scritto su questa mozione cosa che non ho mai fatto né scritto né inteso perché questa affermazione oltre che essere una menzogna tanto perché nessuno ce l'ha con me, è un insulto alla mia intelligenza. Tutta la prima parte del considerato di questa mozione riporta passi che sono frutto di un'operazione di tagli e cuci che semplicemente non fa onore a chi l'ha scritta. Nella mozione, infatti, è scritto che io avrei affermato che la legge che istituisce il giorno del ricordo è il coronamento del revisionismo e del negazionismo. Ora è evidente che qui non abbiamo soltanto problemi con la storia, ma anche con l'italiano, perché nel mio posto ho scritto la legge che istituisce il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe si deve al governo Berlusconi, che coronando gli sforzi del revisionismo e del negazionismo sdoganava il fascismo. Ora non è chi non veda che basta una, una semplice eh, eh, come dire, competenza di eh, interpretazione del testo e quindi di capacità di eh, capire la sintassi italiana per eh, non capire che la relativa che introduce una subordinata che è retta dalla parola governo e non dal giorno del ricordo e quindi questo passo è quello che in ectotica si definisce un falso. Questa mozione quindi è una significativa testimonianza di come si possa stravolgere la realtà. E siccome questa mozione mi si invita a riflettere, allora andiamo a leggere cosa dice la legge 92-2004 che istituisce il giorno del ricordo. Essa infatti prevede, e cito, di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe. La tragedia degli italiani, signori, compresa per esempio una certa brigata Soppo, dove era il diciassettenne fratello di Pierpaolo Pasolini di sinistra, che fu ucciso dai titini, quindi di tutti gli italiani, e delle vittime delle foibe italiani anch'essi dell'esodo delle loro terre degli strani, Fiumiani e Dalmati nel secondo dopoguerra, un esodo che durò dal 1944 alla fine degli anni Cinquanta, e della più complessa vicenda del confine orientale, che forse non tutti sanno, che finì con il Trattato di Osimo del 1975. Ora, nella mozione del 18 io personalmente non ho trovato traccia dello spirito di questa legge e vi ho trovato invece gravi errori di impostazione e di interpretazione in tutto quello che è stato detto in quest'Aula. Come si scrive la storia? Ce lo stanno insegnando persone di alta levatura e spessore proprio in questi giorni, perché ieri sono stati aperti gli archivi di Pio XII e il capo rabbino ha detto testualmente che il processo di verità non sarà né rapido né semplice, perché la concordia che abbiamo trovato oggi e in cui noi oggi viviamo non giustifica la copertura e il, e il rinnegamento della storia perché la storia non si fa né con apologeti a ogni costo né con accusatori inflessibili ma sono invece necessarie prove per potersi ricredere in base a dati oggettivi dati oggettivi che chiunque conosca la storia sa che ancora non sono stati né scandagliati né studiati e sa benissimo che come ho detto quella, la pagina di storia non è ancora stata stata scritta. E siccome la complessità della storia non si affronta con la leggerezza strumentalizzante, né con la decontestualizzazione, né con la manipolazione dei dati che, ho, che trovo sulla mozione scritta oggi, io quindi vi dico che non parteciperò a questa votazione, perché la questa mozione discriminatoria e offensiva nei miei confronti come cittadina innanzitutto perché offende e va a ledere la mia libertà di pensiero e come storica, perché come ho detto le affermazioni che mi si attribuiscono insultano prima che la mia professionalità e la mia preparazione, la mia intelligenza. E in, infine come consigliera Capitolina rivendico fino in fondo il mio diritto dovere di esprimere la mia opinione quando e di combattere le opinioni che ritengo a me contrarie che ritengo sbagliate e logicamente con la stessa forza io mi batto perché chi propugna delle idee diverse dalle mie possa continuare a farlo, purché quelle idee siano costituzionalmente orientate. Questa mozione quindi la trovo offensiva e indegna e quindi non, gli do la, non le do neanche la considerazione di un mio voto e mi asterrò pertanto dalla procedura. Grazie.